Nel 2021 da poco iniziato cadono due importanti ricorrenze, oltre a essere il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, quest'anno celebriamo anche il decennale della scomparsa di un grande storico dell'arte del secondo novecento, Luciano Bellosi. Proprio per questa coincidenza di anniversari, mi piace in questa sede rievocare un passaggio da uno dei libri più celebri e importanti di questo studioso, ovvero il buffalmacco e il trionfo della morte, che qui vedete nell'edizione più recente curata da Roberto Bartalini. Un passaggio tratto dalla lunga e meravigliosa ecfrasi che Bellosi dedica proprio a questo affresco raffigurante il trionfo della morte che si trova nel Camposanto Pisano e che mi pare sintomatico perché ci fa davvero toccare con mano la capacità di Bellosi di restituire gli aspetti dello stile ricorrendo a una lingua d'uso, a delle metafore eh, che eh, afferiscono alla sfera del nostro quotidiano. Secondo un che in fondo ricorda molto quello delle similitudini dantesche, sempre informate dalla volontà di istituire delle connessioni, dei parallelismi tra l'ineffabile dimensione oltremondana e quella più eh, consueta, più comprensibile per i lettori del mondo eh, sublunare. Il passaggio mi pare significativo anche perché Bellosi vi incastona una piccola citazione dantesca tratta dal XXII dell'inferno, uno dei canti ambientati nella Boggia dei Barattieri che Proprio per questo tono comico sono stati definiti l'interludio farsesco e proprio per questa ragione sono dei eh, canti che si prestano benissimo a fungere da controparte testuale per la pittura così eh, umoresca, bislacca e eh, centrica di quel genio eterodosso che è Buffalmarco. Leggo dunque il passo. Gli eremiti appollaiati sulle rocce a sinistra del trionfo della morte, che dovrebbero esaltare l'ideale della vita contemplativa, sono come ridicolizzati dal loro aspetto di vecchi brontoloni, Spettacolo di un grottesco selvaggio i poveri storpi che invocano la morte. Il mucchio dei cadaveri sembra una cozzaglia vario riopinta di manichini buttati via, tanto prevale sull'aspetto tragico la vivace descrizione dei loro abiti. Nel vuoto del cielo astratto la contesa per le anime tra i diavoli e gli angeli è una zuffa sguaiata che assume i toni comici di certe parti dell'inferno dantesco. Ehi, i gli raffi, e vuoi che il tocchi diceva l'un con l'altro sul groppone? E rispondeva: Sì, fa che gliene accocchi. E ci riatto da. A cui, bocca, a cui di bocca uscì ad ogni parte una sanna come un porco, li fece sentir come l'una sdrucìa. Tra male gatte era venuto il sorco, ma barbariccia, il chiede un con le braccia e disse «State là, mentre io li inforco. I diavoli che si vedono negli affreschi pisani potrebbero essere davvero quelli neri, cornuti, sannuti, aromati di raffi, persi e ruciglie, che nell'inferno di Dante si azzuffano tra di loro e si apostrofano con soprannomi grotteschi. Vi invito dunque a rileggere questo grande classico, questo libro meraviglioso, Buffalmacco, Il trionfo della morte.